Ciao bambini! Nell'ultimo episodio di Il Corsivo abbiamo imparato le lettere Q e S. Oggi ripasseremo alcune lettere e impareremo la lettera V di vento. La prima cosa che andremo a scrivere oggi sarà una breve frase. Mamma e papà sono super. Pronti? Via! Vi ricordate la M a tre gambette. M a, M, mm, M, mm, A, mamma, E, P, scendo, risalgo dritto, A, P, salgo dritto, papà, con l'accento, altrimenti è il papà, mamma e papà, S, ricciolo, su, sono, la manina della O mi raccomando, S, ricciolo, non stacco, U, P, risalgo, E, R, mamma e papà sono super. Come si fa la V? La V scende risale con una manina. È una bella curva cicciotta con la manina. Ve la faccio vedere. Parto circa a metà della riga di scrittura, salgo, faccio una bella curva così, e la manina. Quindi salgo, rotondo, rotondo, e la manina. Salgo, curva, pancia tonda, e manina. Salgo curva, scendo pancia tonda e manina. Curvetta pancia tonda manina. Curva pancia tonda e manina. Curva pancia manina. Curva pancia manina. Curva pancia manina. Curva pancia manina. Curva pancia manina. Curva pancia manina. Curva, pancia, manina. Come le altre volte, nella prima colonna vi allenerete da soli e proviamo a scrivere la V insieme alle vocali. V, manina, A. Farete da soli. V, manina, E. V, pancia, manina, I. V, pancia, manina, Su, O. Curva, pancia, manina, U. V, va, ve, vi, vo, vu. Proviamo a scrivere uva. U, v, a. Attenti a non allargare troppo. Quindi, u, salgo, scendo subito, v, a. Ancora una volta assieme. U, v, abbastanza stretto, a. Prossima parola che proviamo a scrivere è selva, cioè un bosco. S, ricciolino, e il, curvetta, pancia, manina, giro completo la coda. Di nuovo, s, ricciolo, e il, v, Un'ultima volta assieme, S, E, I, V, A. Vi sarà altre due volte. Scriviamo adesso nave. Vi ricordate N con due zampine. Quindi N, A, Salgo, scendo subito. V. Di nuovo. N, A, su, scendo, pancia, manina, E. N, A, V, E. Proviamo a scrivere. Venti. V, manina, E. N, T, I, trattino, puntino. Guardiamo di nuovo. Metà della riga di scrittura salgo, curvetta pancia, manina, E, N, due zampette, T, bella dritta, I, trattino, puntino. Ancora una volta, V, E, N, T i, trattino, puntino. L'ultima parola di oggi è quella che vi meritate. Bravi! B, manina, sorriso della r, a, scendo, salgo, pancia, i. Di nuovo, b, manina, sorriso, a, v, ancora una volta insieme b r a v i dovreste riuscire a scriverla almeno un'altra volta alla prossima